Dobbiamo essere orgogliosi, riacquistare consapevolezza perché solo sapendo quanta ricchezza abbiamo potremmo valorizzare e creare nuove opportunità. Perché piccoli poi si cresce, si va alle scuole medie, si va alle superiori e arriva il momento in cui i genitori ci hanno cresciuti con tanto amore, ci hanno visti per ore, ci hanno seguiti giorno e notte e poi molti devono salutarci perché si va a mille, duemila chilometri da casa perché qui si dice non c'è lavoro non c'è opportunità, non c'è niente, non è vero, qui c'è tanto, qui c'è un tesoro vero, unico, inestimabile ma non è valorizzato, appunto quello del patrimonio che abbiamo, abbiamo la scuola medica salernitana con i giardini della Minerva e sono convinto che questo polo può diventare un'attrazione per migliaia di medici dal mondo che vengono qui a creare ricchezza, non si è fatto ancora ma si farà, verrete al comune a visitare il salone dei marmi a vedere un consiglio comunale, perché lì si è fatta la storia dei giorni nostri, nel nostro comune a Salerno, Salerno capitale, ce lo siamo dimenticato, abbiamo cambiato la geopolitica attuale qualche decennio fa in quelle stanze e non lo sappiamo più, potremmo creare economia, lavoro valorizzando queste storie. Allora questa è la nostra missione, si parte dalle scuole perché con nuove generazioni convinte di quello che possiamo offrire poi nascono tante iniziative anche economiche, culturali e di valorizzazione. Oggi doniamo alla scuola dei libri, dei compendi sulla storia di Salerno. Eccoli qui.